Allora, siamo qui con il professor Stefano Lodotà che aderisce alla campagna New Deal for Europe, quindi l'iniziativa dei cittadini europei per un piano Marshall per l'Europa. Eh, lei che cosa ne pensa? Ma io dico che è un tragitto che l'Europa deve riprendere, uso l'espressione riprendere, perché proprio quando si cominciò a pensare alla Carta dei diritti fondamentali, la ragione fu di rendersi conto che la costruzione dell'Europa tutta e solo intorno all'economia non bastava più perché non conquistava la fiducia dei cittadini e questo cammino è stato interrotto perché la Carta ha lo stesso valore dei trattati però non viene considerata e dentro la Carta c'è l'idea di solidarietà non solo tra le persone ma tra gli Stati ed è molto opportuno che usando uno strumento previsto, dal Trattato di Lisbona, cioè le iniziative dei cittadini europei, ci si rivolga alla, com alla Commissione perché intervenga su questo terreno, serve un milione di firme in stati diversi e già questo diventa un modo per mobilitare le persone, sensibilizzarle, quindi io aderisco nella maniera più totale. Grazie mille professore. Ecco.